Ragazzi, io mi sento veramente fortunatissimo ad aver eh, potuto assistere live a queste battaglie epiche di questi eroi, che erano definiti così i piloti di Formula 1 del 1991, insomma di, quella, di quelle annate in cui le automobili non avevano tutte quelle protezioni che oggi hanno i piloti di Formula 1. Delle emozioni veramente che erano trasmesse da quello che era lo sforzo, prima di tutto, umano che davano eh, questi piloti di Formula 1 e soprattutto perché ci mettevano eh, il corpo e l'anima per cercare di ottenere il massimo risultato possibile. E questo è un po' lo spirito eh, che regna nella comunità di SimDrivers e soprattutto nello staff per cercare di offrire dei, dei campionati e degli eventi che siano degni di questo nome. Ma la nostra vittoria non è arrivare primi al podio, ma è quello di poter ottenere il massimo divertimento eh, rispetto a quelli che sono eh, gli eventi che organizza appunto la nostra comunità e soprattutto cercare di ottenere un massimo di amici possibili in più ogni volta che si eh, organizza un campionato, un evento o una for fun quindi ragazzi su questa stessa enfasi emozione presento oggi il Campionato eh, Scrim Formula 1 1991 in stretta co collaborazione con ASR Formula di Alessandro Micali per debuttare la stagione 2021-2022 dei campionati ed eventi di SimDrivers.eu, ragazzi. Quindi, quale miglior occasione per correre su un R Factor 2 che ormai domina un po' la scena di quello che è stata ehm, la comunità di SimDrivers? Eh, non solo ragazzi, però, R Factor 2 è il nostro core business, lo sapete. Quindi, vi invito caldamente a venire ad iscrivervi. A questo campionato che debutterà a settembre, tra poco ragazzi una quindicina di giorni, con una formula abbastanza particolare e interessante in cui c'è una prequalifica che andrà a stilare una classifica di quelli che sono i piloti suddivisi in due categorie, Pro e Gentleman, in cui i Pro parteciperanno il venerdì a delle gare stilate su un calendario ben pre pre predefinito e stessa cosa per i Gentleman però il giovedì. Entrambi per squadra e ognuno per piloti. Ci sarà un monte premi come al solito, e vediamo se riusciamo ad inserire um, qualche altra cosa, qualche sorpresina Ci stiamo lavorando su. Le iscrizioni sono aperte, come al solito, trovate tutto su SimDrivers.eu. E fate attenzione a leggere bene ogni singola riga perché c'è anche un piccolo quiz. Scream Giants Formula 1 1991. Diamo l'inizio alla stagione 2021-2022 degli eventi di SimDrivers.eu. Stay tuned, ragazzi, perché è solo l'inizio. Abbiamo un programma fantastico, quindi come al solito ragazzi, se questo video vi è piaciuto pollice in su, non esitate a commentare, andate a iscrivervi al campionato, vi aspettiamo ragazzi perché ci saranno uno o due server in base anche alle iscrizioni, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo prestissimo da Fabris, è tutto un abbraccio, ciao!